Gorok! Oh! Che cosa stiamo aspettando? Andiamo subito ad attivarlo! Io e te da soli? Esatta, mondo! Sarà una vera passeggiata! Roccia e vento stanno arrivando! Vento e roccia salveranno il mondo! Sì! D'accordo, speriamo bene! Vento e roccia salveranno il mondo! Uh. Ma cosa... Dreck, Zefi, attenti! Ah! Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Ah! Oh. Tu vai in alto, io andrò in basso! Oh, oh, oh. Che cosa? Ah. Ah! Ah! Non fare più una cosa del genere Ti prego Va bene, reggiti forte Oh, oh. oh la nausea Ora oh. schiaccerò oh, quel gradasso di Greg Quasi, ma non basta Ragazzi, Icor deve concentrarsi È vero Ci vuole un rilassante concerto di pernacchie! Devi solo arrampicarti un po' Devo arrampicarmi Arrampicarsi è ancora peggio che volare Non è così difficile! Quanto mi manca ancora? Oh accidenti! Credo che ci metterò un'eternità. Oh. Ah. Mm. Siran! Evviva! Rocciosi pronti al salvataggio! Sapevo di essere il sassolino! Ecco che arriva la grossa frana! Mm. Cosè? credo che farà male. Ah! Uh -huh! Brava, Siren. Ah. Ora sono pronto con i miti gormiti, raggiungibili. Chi mi fermerà? Non levi gli specchi, gli specchi. Gormiti.